Buongiorno a tutti, bentornati sul mio canale, sono Orso. Ho queste piante di agrumi in vaso che avevo già trattato nell'altro video, non so se l'avevate visto, contro gli afidi, contro gli animaletti che le infestano. Gli animaletti sono tornati, vediamo se riesco a inquadrarli. Eccoli qua. Vedete, guardate, ci sono... Non sono moltissimi, eh. però questo mi dà l'occasione per provare un prodotto nuovo, completamente naturale. Se avete già visto l'ultimo video, sono le capsule in, di, di olio a base di aglio, allicina e sostanze naturali della Collant. E questo non è un video sponsorizzato, le ho acquistate le capsule, eh. giusto per correttezza. Le capsule sono queste, utilizzo i guanti perché sono allergico all'aglio e quindi evito qualunque tipo di rischio. Io eh, la confezione ve la metto in sovraimpressione perché ormai l'ho utilizzata e l'ho rovinata. Sono praticamente sostanze naturali che combattono un po' tutti questi animaletti, tutti gli alberi da frutto, eh, questo in vaso e anche dell'orto. Se avete visto l'ultimo video, l'ho messo sul cavoli. Si possono utilizzare sia per via fogliare: si rompono in acqua, si miscela, si spruzza dunque si presentano così il classico blister con le, con le, le, le pastiglie che abbiamo tutti a casa è una, probabilmente una sostanza vegetale di quelle che si sciolgono ovviamente nel terreno, nell'acqua però ci vorrebbe l'acqua tiepida io per accelerare i tempi la bucherò con un chiodo oppure la cosa più interessante che io voglio provare adesso si possono interrare così come sono intere con un po' di acqua loro piano piano si sciolgono la pianta assorbe le loro sostanze e dovrebbe, dovrebbe far eh, morire questi affidi e quindi fare poi un'azione repellente adesso proviamo subito dietro la confezione se riesco adesso ve lo metto in sovripressione in base all'altezza della pianta c'è il numero di capsule da mettere, in pratica ho visto che ogni 50 cm di pianta c'è una capsula da mettere, questo è circa un metro e mezzo, ne metto tre si fa un foro di circa 5 cm se tolgo la pacciamatura pensate questa pacciamatura qui l'ho messa a maggio guardate che c'è ancora che bella che è guardate il terreno come è rimasto soffice non si è crepato non si è seccato ok ho fatto il foro circa 5 cm ne interro una e piano piano si scioglie Le altre piante invece, eh, gli altri agrumi li tratterò per via fogliare, adesso vi faccio vedere. Quindi questa facciamo un esperimento su questa qui. La mettiamo qui Bene, togliti qua, l'ho persa ecco qua. Perfetto. E ci vediamo fra qualche giorno. Io penso che una settimana dieci giorni dovrebbe dovrebbe vedersi qualche risultato. Nel frattempo vi faccio vedere come tratto le altre piante. Le altre piante che devo trattare sono queste. Questa è messa peggio, guardate. Guardate che infestazione. È localizzata, eh, perché in altri posti, ah, eccola qui anche, c'è un ramo adesso abbastanza male. E ovviamente ho le formiche, perché le formiche lavorano in simbiosi con gli afidi, quindi dove c'è uno c'è l'altro e ho questa che ormai questa è da potare, ma faccio un trattamento anche a questa e probabilmente già se ci sono do un trattamento anche a questa, anche se non la vedo malaccio. Bene praticamente, ecco questa è l'ultima, anche questa non mi sembra molto colpita ma già che ci sono visto che è tutto naturale beh qualche formica c'è dal momento ci sono le formiche sicuramente abbiamo anche gli afidi allora in pratica faccio tutte le piante tranne questa che è quella che ho trattato adesso per via radicale qua come vi dicevo sto facendo il trattamento per via fogliare puzza anche così ma è incredibile questa no, perché è quella che ho messo per via radicale le compresse. Questa no, questo sì. bene, tengo un po' di prodotto e fra un paio di giorni rifaccio il trattamento e vediamo come va. Sono passati circa sette giorni da quando ho interrato le capsule, adesso prima di accendere la fotocamera ho provato a smuovere un po' la terra come vedete ma non c'è stato verso di ritrovarle quindi si sono già belle che assorbite, adesso come vedete la rimetto a posto, odore non ne fa dalla terra, questo mi ha stupito un po', però non le ho trovate, l'ho smossa tutta, non c'è stato verso di trovarle, ora quindi vale la pena analizzare i risultati questa qui era stata mediamente colpita dagli afidi adesso guardiamo più da vicino qualcosina è rimasto soprattutto su questo ramo che era quello che mi aveva colpito per primo qualcosa c'è ancora evidentemente l'azione che deve fare per via radicale è più lenta di quello, rispetto a quella fogliare che è quasi sicuramente così quella fogliare è immediata adesso andiamo a vedere da vicino le altre. Questa eh, le avevo dato per via fogliare, ricordo che ho fatto solo un trattamento perché poi è piovuto per 5 giorni dopo un 24 ore che ho dato il trattamento. Questo non ha afidi, questo non ne ha. L'avevo dato anche a questo come tutte le altre e non mi pare che abbiano afidi. Questo era stato abbastanza colpito, qualche formica è rimasta su, guardate che bello che è tutto in fiore, qui dovrò ridare sicuramente un secondo trattamento, però devo dire che l'azione è immediata, io dopo che l'ho dato, dopo un paio d'ore ho visto ed era tutto veramente quasi pulito, infatti mi ha colpito molto questa cosa qui ora non guardate c'è qualche ramo secco ma li devo ancora aggiustare potare e preparare per l'inverno bene sono contento mi spiace non aver fatto vedere come erano ridotte le capsule su questo ma appunto sono sparite nel giro di pochi giorni e questa comunque è una notizia che interessava darvi per farvi vedere un po' il tempo di disgregazione delle capsule è un buon prodotto eh, costa un po' devo essere sincero perché quella confezione l'ho pagata 11 euro online la trovata intorno agli 11 15 euro non è poco però si possono fare più di un trattamento e l'azione come vi dicevo è immediata poi se invece avete voglia di farvi il decotto d'aglio in casa sul blog trovate la ricetta io non lo faccio per ovvi motivi come vi ho spiegato all'inizio del video sono allergico all'aglio quindi preferisco questi prodotti qua già pronti all'uso spero che questo articolo vi sia stato utile nel presentarvi questo prodotto che era nuovo per me e magari anche per molti di voi se vi è stato utile il video e volete mettere un like ve ne sono grato vi ringrazio per essere stati con me anche oggi e vi auguro una buona giornata a giovedì prossimo se riesco a fare il video